Hello, everyone. I'm Mark. Sono di Toronto, Canada e insegno inglese dal 1996. In questa lezione parleremo dei verbi del presente semplice, simple present, della terza persona singolare. In passata lezione vi ho detto che in inglese vi sono dei suoni forti e dei suoni deboli. Come sempre abbiamo Giuseppe che ci darà una mano con la pronuncia. Hello, Giuseppe, how are you today? Good morning, professor! Iniziamo con il primo verbo, Giuseppe. Come si pronuncia questo verbo? Ma iniziamo così facile! Questa è WORKS! Quindi qui abbiamo un verbo che finisce con un suono forte. CHE Quindi si pronuncia una S. WORKS WORKS Quindi Giuseppe, il prossimo verbo? cuts. Quindi il verbo finisce con una T, un suono forte, e quindi si pronuncia una s. Cuts! Cuts! Giuseppe, il prossimo verbo è? Sings! La g è un suono dolce. Quindi la s si pronuncia come una z. Sings! Sings! Giuseppe, questo verbo lo dovresti sapere. Ease! Quindi la vocale è sempre dolce. E quindi si pronuncia con una z is is E quindi Giuseppe questo verbo sees sempre con una z perché il verbo finisce con vocale sees sees Poi vi sono verbi che finiscono con doppia consonante o tre consonanti come questo Giuseppe questa la so watches In questo caso la vocale viene pronunciata e la s diventa una z Watches. Watches. Allora questo verbo, Giuseppe? Questo è facile. Dances. Ancora? Il verbo finisce con una E. E quindi la S diventa una Z. Dances. Dances. Non è andata così male oggi, però, eh? Grazie mille di avermi guardato. Seguitemi sul mio canale. Alla prossima. Have a nice day. Bye bye.